In questa lezione cercheremo di capire come leggere i risultati delle nostre campagne. Dopo aver creato e attivato una Facebook Ads, è importantissimo infatti andare a visualizzarne i risultati, cercare di comprenderli al fine di valutare l'andamento della nostra campagna. L'analisi dei report infatti delle nostre inserzioni è uno dei grandi punti di forza delle campagne pubblicitarie su Facebook. Non esiste un sistema simile e così potente capace di offrire agli investitori pubblicitari una tale mole di dati, Pensate per esempio ad una campagna stampa, ad una campagna televisiva, radiofonica o di affissione. Non sono assolutamente in grado di fornirci dei dati di questo tipo, cioè dei dati simili a quelli che ora vedremo in grado di darci Facebook. Possono darci dei dati di visibilità, di tiratura del mezzo attraverso il quale noi compriamo la nostra campagna pubblicitaria, ma nessuno di questi è capace di darci dei dati di riscontro. Cosa intendo dire? Dei dati che misurano non tanto la visibilità e la diffusione di un determinato messaggio, ma la risposta che gli utenti del messaggio pubblicitario, che i destinatari di quel determinato messaggio, hanno praticamente avuto. Analizzare i risultati è infatti fondamentale per capire come sta andando la nostra campagna pubblicitaria, come stiamo investendo i nostri soldi. Cosa possiamo fare infatti con i dati di Facebook? Possiamo sapere quanta visibilità stiamo avendo, quali sono i costi in base all'obiettivo che abbiamo scelto, Capire se il pubblico sta rispondendo bene e capire quindi se la nostra inserzione è pertinente rispetto all'obiettivo che ci siamo poste, Verificare che l'inserzione non stia ripassando sempre nella stessa sezione notizie delle stesse persone e quindi verificare insomma che non stiamo facendo il cosiddetto spam e verificare tutta un'altra serie di dati e valutazioni. Prima di dare un senso all'andamento di una campagna devi comunque attendere almeno un paio di giorni. Non puoi prendere come definitivi i dati iniziali, perché questi possono nel tempo variare in meglio o in peggio. Solo dopo qualche giorno, a seconda dell'analisi fatta, potrai decidere che azioni correttive eventualmente compiere. Passiamo ora al lato pratico. Per analizzare i dati dobbiamo accedere alla nostra gestione inserzioni. Il passaggio è sempre quello. Una volta fatto accesso ci troviamo in una videata come questa. Abbiamo l'elenco di tutte le campagne attive relativamente al nostro account pubblicitario. Sopra troviamo le tre tab relative ai livelli delle campagne pubblicitarie. Infatti abbiamo la campagna, il gruppo di inserzioni e l'inserzione. Per vedere i grafici è necessario porsi nella corrispondente riga del livello interessato, che sia livello di campagna, di gruppo di inserzioni o di inserzione come in questo caso, e cliccare sulla barra destra, in questo caso si apriranno il sistema dei grafici. Ricorda però che i dati che stiamo andando a visualizzare sono sempre relativi al periodo di tempo che abbiamo scelto, cioè in questo caso stiamo analizzando gli ultimi sette giorni. Tutti i dati quindi che tu andrai a monitorare all'interno del pannello di gestione delle inserzioni, attenzione al periodo di tempo che è selezionato e che puoi sempre modificare. Andando a cliccare qua puoi scegliere addirittura di visualizzare i dati di oggi in tempo reale, quindi dall'inizio di una campagna, gli ultimi 7 giorni, gli ultimi 14 giorni, insomma il periodo che ti interessa monitorare. Relativamente alla nostra campagna, alla nostra inserzione, o gruppo di inserzioni che vogliamo modificare, Facebook in automatico ci mostra quelle che sono le impostazioni più importanti. Innanzitutto ci indica se una campagna, un gruppo di inserzioni o in questo caso un'inserzione sono attive e lo possiamo vedere appunto su questa colonna dove abbiamo appunto il pallino verde significa che quella determinata campagna è attiva a differenza di questa che vedete risulta indicata con un pallino grigio perché non è attiva se vogliamo attivare o sospendere una campagna basta che ci portiamo sulla corrispondente eh, riga interessata e spostiamo questo tastino per riattivarla o per sospenderla. Altro dato che in automatico ci mostra è quello relativo al risultato. In questo caso ci riferiamo al risultato ottenuto in base all'obiettivo scelto questa era una campagna relativa al traffico sul sito web quindi l'obiettivo scelto in questo caso l'obiettivo e il risultato che ci mostra facebook è quello del click su link se avessimo invece avuto in corso una campagna relativa alla visualizzazione di video qua avremmo ottenuto il numero delle visualizzazioni se avessimo avuto una campagna eh, relativa alle interazioni qua avremmo avuto invece il risultato come inteso come il numero delle interazioni quindi il Varia a seconda dell'obiettivo della campagna. Altro dato che otteniamo è quello relativo alla copertura, ovvero il numero di persone che hanno abbiamo raggiunto. È diverso, attenzione, dalla visualizzazione, e cioè da questo dato qua, che è quello dell'impression perché il numero delle visualizzazioni è um, normalmente superiore rispetto al valore della copertura, perché eh, con le visualizzazioni si misurano le volte in cui una ad è stata vista, quindi può essere stata vista anche più volte dalla stessa persona. Per esempio in questo caso abbiamo una copertura di 11.844 in questo determinato periodo di tempo. Attenzione, quando valutiamo i dati ricordiamoci sempre che ci stiamo riferendo ad un determinato periodo di tempo che è quello che abbiamo selezionato e un numero di visualizzazioni notevolmente superiore. Significa verosimilmente che... La stessa persona può aver visto l'ads più volte e questo dato poi infatti ci verrà dato anche da quello che è la frequenza. Successivamente abbiamo praticamente il risultato del costo per risultato, cioè ci indica quanto in media stiamo spendendo per ottenere quel determinato risultato cioè quel click sul link in questo caso il nostro costo è di 0,16 centesimi in questo periodo selezionato se andiamo per esempio ad ampliare il periodo selezionato dall'inizio e quindi vediamo da quando questa campagna è in corso vediamo che il costo per risultato diventa 0,14 o 0,11 per quest'altra inserzione quindi diciamo che è un costo che tutto sommato oh, ci soddisfa. Valutare eh, il costo però non è facile nel senso che dipende da tanti fattori dipende dal eh, tipo di campagna eh, dipende dal target anche dal ehm, da quello che è normalmente eh, il contenuto del messaggio pubblicitario. È chiaro che se si parla uh, di interessi, di passioni, di hobby, eh, è molto facile eh, avere interazioni. Eh, infatti eh, noi che in questo caso abbiamo in corso una campagna business to business eh, abbiamo, oh, eh, otteniamo normalmente dei costi più elevati rispetto alle campagne business to consumer dove la risposta del pubblico è di solito oh, maggiore in termini appunto di risultati. Altro dato che ci viene mostrato è poi il punteggio di pertinenza. Il punteggio di pertinenza è una valutazione che va da 1 a 10 e che stima come il pubblico sta rispondendo alla nostra inserzione. Per poterlo vedere è necessario però che la nostra inserzione abbia già avuto almeno 500 visualizzazioni, mostra e ci rileva il punteggio di pertinenza anche come secondo Facebook sta andando quell'inserzione, cioè come Facebook valuta la nostra inserzione pubblicitaria. Altro dato da tenere presente è quello relativo alla frequenza. La frequenza è il numero di volte in cui una persona ha visto la nostra inserzione. È un dato che dobbiamo tenere in considerazione per scongiurare che si verifichi il fenomeno dello spam. In questo caso stiamo analizzando la nostra campagna dal 30 agosto al 9 di settembre, sono 14 giorni precisamente, oggi siamo al 14 giorno, e vediamo che i eh, dati relativi alla frequenza sono 1,69, significa che in media ogni persona sta vedendo quell'inserzione meno di due volte nell'arco di quel eh, determinato periodo. Se vogliamo poi entrare eh, dentro e analizzare eh, ulteriori dati, basta che ci poniamo qua sulla colonna appunto delle prestazioni, clicchiamo e andiamo su personalizza colonne. In questo caso Facebook ci apre un pop-up dove troviamo tutta una serie di dati dati relativi alle interazioni, alle conversioni, alle impostazioni. Cioè noi possiamo monitorare quelle che Facebook definisce tutte le nostre prestazioni della nostra ads. Possiamo scegliere a seconda della voce che ci interessa oppure possiamo porci qua sulla riga del cerchio e digitare la keyword che per esempio ci interessa. Per esempio andiamo a cercare le visualizzazioni che vengono ritrovate sotto la voce CPM. Selezioniamo la voce che ci interessa, in questo caso viene aggiunta alla nostra tab e se vogliamo spostarla, perché magari vogliamo metterla vicino ad un'altra prestazione che vogliamo analizzare, possiamo spostarla e trascinarla, adesso mettiamo subito dopo i risultati, fare il tasto applica e vediamo che accanto alla nostra copertura qua è comparso il dato relativo al CPM. Quindi nel campo personalizza colonne possiamo trovare tutti i dati che sono e che vogliamo analizzare. Se poi vogliamo eliminare qualche dato basta che ci mettiamo su questa tab e la eliminiamo e vediamo in questo caso il riepilogo di tutte quelle che saranno le informazioni che poi andremo a ritrovare nella nostra videata. Se vogliamo conoscere il significato delle varie prestazioni disponibili, è sufficiente passare sopra la relativa voce con il mouse e si aprirà la corrispondente definizione, eccola in questo box. Come ti ho già detto più di una volta, utilizza la funzione info che è presente su Facebook perché è un'opportunità um, un fondamentale per cercare di andare a conoscere meglio il significato di tutte eh, le varie voci e quindi di tutte le varie funzionalità presenti all'interno della piattaforma. Altre importanti voci che possiamo andare ad analizzare sono appunto, abbiamo visto il CPM, che è il costo per mille visualizzazioni. Cosa significa? Significa che è il costo medio che stai spendendo per mostrare la tua inserzione a talmeno mille persone. Altro dato interessante è quello relativo al CTR, Relativamente al CTR ci vengono mostrati eh, differenti eh, CTR, in questo caso andiamo ad analizzare questo, facciamo applica ed ecco che anche questo dato è comparso tra le nostre colonne. Il CTR rappresenta la percentuale di volte o di persone, dipende dal CTR che stiamo andando ad analizzare, eh, che vedendo la nostra inserzione hanno cliccato sul link. Eh, in questo caso rispetto alla nostra inserzione hanno cliccato sul link eh, quasi in quel determinato periodo di tempo neanche il 2% delle persone eh, che l'hanno visto. Ecco quindi che CTR CPM e Pertinenza sono dei parametri utili per poter andare ad analizzare la nostra ATS. Eh, in questo caso abbiamo una campagna che tutto sommato ci è soddisfa. Abbiamo un uh, cpm di 1,61, significa che stiamo spendendo meno di 2 euro per far vedere la nostra inserzione a mille persone. E tutto sommato è un dato buono perché la media del CPM si attesta intorno ai 2 euro. Uh, media vuol dire che ci sono ads per le quali si può spendere meno di 2 euro ma ci sono ads per le quali si può spendere 4, 5, 6 euro per CPM Abbiamo un costo per risultato di 0,14, un punteggio di pertinenza uh, sufficiente, eh, una frequenza uh, tutto sommato bassa, quindi siamo sicuri che non stiamo comunque ripassando oh, in maniera invasiva nella sezione notizie delle stesse persone e vediamo che eh, rispetto a quelli che sono le, eh, il numero appunto di... Ehm, di visualizzazione il nostro CTR eh si sì, attesta intorno all'1,83%. Oh, Se vogliamo poi andare ad analizzare eh, ulteriori voci relative alle nostre inserzioni possiamo andare nella uh, pulsante relativo ai dettagli. Quando ci troviamo nel campo dei dettagli possiamo visualizzare l'età il genere, il paese, l'area geografica, la piattaforma, il dispositivo relativamente alle nostre inserzioni. Quindi per esempio siamo in grado di valutare l'età delle persone che stanno vedendo la nostra inserzione e quindi siamo in grado di vedere eh, la fascia di età che più sta rispondendo, in questo caso vediamo che la fascia dai 25 ai 34 anni ci ha dato 154 risultati e quindi è la fascia che ci sta diciamo dando dei risultati maggiori, questo è il CPM per ogni singola fascia, la copertura, il costo, quindi per ogni singola fascia di età, oppure possiamo per esempio andare ad analizzare l'area geografica relativamente alla nostra inserzione e quindi vedere dove sta andando meglio. Vediamo quindi qua che in Campania abbiamo, questa è una campagna relativa al territorio italiano, vediamo qua che in Campania abbiamo avuto 65 risultati, 68 in Lombardia, invece 8 in Liguria, solo uno in Basilicata. Eh, che cosa possiamo andare anche a, a vedere se stanno rispondendo meglio gli uomini e le donne, quindi possiamo andare ad analizzare il genere. Quindi se sono donne, uomini, sconosciuto significa che Facebook non è riuscito ad identificare eh, dove attribuire eh, quel determinato profilo, se l'uomo o la donna. Eh, vediamo quindi che abbiamo oh, um, dei risultati nettamente maggiori per quanto oh, riguarda, il, per quanto riguarda appunto il sesso maschile. Che cosa possiamo sostanzialmente dire relativamente a tutti questi dati? Che sono oh, fondamentali anche per conoscere il nostro pubblico, vuol dire che andare a, ad analizzare i dati relativi ad un'inserzione che ci può tranquillamente mostrare eh, dove sta rispondendo meglio il pubblico a livello geografico, o, oppure capire se le persone interessate al nostro prodotto sono più uomini o più donne, eh, o ancora capire che fascia d'età hanno, ci dà la possibilità di acquisire dei dati che poi possiamo utilizzare non solo ed esclusivamente per esaminare quella nostra campagna nello specifico che abbiamo in corso, ma anche per conoscere i nostri pubblico ed eventualmente agire in un'ulteriore campagna oppure per esempio cercare di sopperire in quei determinati territori con altri eh, strumenti eh, laddove vediamo che magari Facebook non riesce a coprire eh, il territorio o al contrario invece continuare in quelle aree geografiche nelle quali vediamo c'è una rispondenza maggiore perché probabilmente c'è un target molto vicino ai nostri interessi. Avere a disposizione tutti questi dati sulla propria campagna in un modo così accurato, avete visto, aggiornato perché vengono dati in tempo reale quasi, è semplice e sicuramente una delle principali ragioni che fanno di Facebook uno strumento di advertising così potente, uno strumento unico, innovativo e direi anche alla portata di tutti perché eh, in questi video ho visto come tutti questi dati eh, che io sto analizzando sono all'interno del mio account e sono all'interno del tuo account, per cui quando tu inizierai a creare le tue campagne pubblicitarie questi dati saranno alla tua portata, non dovrai rivolgerti se vorrai a nessun consulente, eh, a nessun intermediario, ma potrai tranquillamente andare a monitorare eh, i dati e capire come stanno andando le tue inserzioni.